Sentite già come che una forma un po' più lineare, quindi scorrevole, grazie appunto a questo inserimento dei cromatismi, ehm, altrimenti le note di approccio possono anche non essere cromatiche. Ehm, ad esempio posso andare su, restiamo un attimo, in do minore e fa maggiore, ehm, posso andare sulla tonica o, come dicevo prima, su qualsiasi altra nota della, del secondo accordo,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 settima dell'accordo successivo quindi Mi in questo caso facciamo Fa 7 Mi quindi Mi è uguale alla nota di approccio cromatico in questo caso oppure la quinta, Do Fa in questo caso che suona praticamente l'ottava quindi questa è un'altra opzione che avete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 Sotto, semitono sopra E nota di arrivo. pure Questa è un'altra opzione Che vedete meglio scritta eh, Andiamo un attimo con la base Inseriamo anche questi elementi e sentiamo